Oh. Vassa, sì. Sì, sì, sì capito. Vado giù, ciao. Ma perché è andato giù quelle scale che c'è l'ascensore? Uh. Premi terra, va. Non vedrete mai più contenuti del genere perché ci hanno ingabbiato a tutti. Questo è l'ultimo giorno di libertà. Se il video ti è piaciuto veramente condividilo sui social, metti like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale Perché ti devi iscrivere al canale? Perché noi produciamo contenuti come se non ci fosse un domani, un domani. YouTube rimane sempre il quartier generale di sì, questo progetto, sì. compro, ristrutturo e rivendo sempre senza profitto E direi che è il caso che ci seguiate anche sulle nostre pagine Instagram Perché ci devi seguire su Instagram? Perché applauderemo storie ogni giorno Raga, fatile per tutti. Mi rendo conto che il, il contenuto Clio Williams scotta, però aspettate un attimo, rimanete aggiornati tra una settimana, dieci giorni la macchina rientrerà da tagliando. Esatto. E esatto. non siamo la CNN quindi dateci tempo. Anche Andrea si è incallito perché la voleva guidare lui. Io vorrei vedere già finita la macchina lo so, però la Clio Williams richiede tempo. Quindi... No, ma io voglio vedere la macchina finita. Eh, ho capito, lo so ragazzi, però Cioè non si può fare una puntata dove la macchina ce cioè, la vai a ci comprare e basta. Ci vuole tempo no sub. Noi <ride> non siamo la CNN, adesso la macchina è dal meccanico, bisogna accenderla per la prima volta. <ride> Questo disgraziato la vuole guidare deve essere il primo a provarla. provarla. <ride> Quindi dateci tempo, continuate a seguirci sulle nostre pagine Instagram Che sì, sono quando questa, video, questa, questa ci Io ci voglio dire, eh. mi sono iscritta al canale eh, e non vedo eh, Due 2 tre anni Andrea è andata a sbattere No infatti muro, stavo dicendo questa puntata c'è la, distru la distruzione, derby. distruzione Derby Mezzo metro indietro scusami Ciao amici, sono Matteo di Officina del Pilota. Bentornati su YouTube. Ciao, sono Andrea. E eh, anche io bevo acqua di vetro. Siete stati veramente in tanti ad iscrivervi, grazie. Eh, ma che cosa? grazie. grazie. grazie. Ah. Buongiorno, amici di YouTube. Bentornati su Officina del Pilota. Io sono Matteo. Ah, regà, ma non c'è la logica. Ciao, sono Matteo Dorrisi di Officina del Pilota. Grazie. Ciao, sono Andrea di CarCare. Ok, via. Ciao ragazzi, sono Andrea, vi ringraziamo per le tante views dell'ultimo video Mi cazzo ammazzate <ride> Dai! Ma sei rimasto alzato E tu mi dici così, ma quale video? E io sono Luca, vi volevamo ringraziare per tutte quelle views che ci sono state sul video della Clio Williams E questo video che avete appena visto è per... È per voi, è un regalo perché siete stati veramente tantissimi ad iscrivervi a questo canale Per noi è un risultato fenomenale Visto che ci vuole una settimana su YouTube e realizzare, editare e caricare un video su YouTube è lungo e difficile Perché non ci seguite su Instagram per vedere ogni giorno che cosa facciamo? Immaginate questo, questo setup eh, Subaru Impreza, drone fuori da Subaru Impreza Rettilineo e mh, niente. 0, 200 al, al limitatore, massima velocità. Il drone che insegue, e il pilota del drone, in questo caso Marco, con la sua maschera, quella mega galattica che avete già visto, tipo Star Wars, che pilota il drone da dentro la macchina. Quindi nel video cosa può, si può vedere? Un drone che insegue una Subaru a palla di fuoco, tipo così. E il pilota del drone è proprio dentro la Subaru che il drone stesso sta inseguendo. Che ne pensate? Lo facciamo un video così?